Bentrovati ben trovati, cari ospiti vicini e lontani, due chiacchiere con, due chiacchiere con questa sera, questa sera è un ospite molto molto molto particolare che fino ad oggi ho avuto, l'ho detto già nella stories di quest'oggi, intanto andiamo sempre un po' di sigletta aspettando che pian piano arrivate. Ho avuto attori, ho avuto cabarettisti, ho avuto personaggi nel mondo dello spettacolo l Lui è un po' diverso, perché? Perché fa tutt'altro, fa l'avventuriero estremo E ne sentiremo, <ride> ne sentiremo delle belle, appena arriva arriverà lo invitiamo a partecipare Danilo Callegari Oh, arriva Danilo, adesso gli invitiamo immediatamente l'invito a collegarsi in diretta con noi tanto mi croppa adesso, tanto mi croppa, vediamo eh, quando, Come Hola! Weyla. Danilo, grande Danilo, ehi hey William, ciao, eccoci, come stai? Bene, molto bene, grazie, oh, ti trovi in splendida forma, già sei, Vabbè, tu, ti, tu ti alleni sempre praticamente. Sì, sì, dai, sono in, in buona forma, in splendida, no, in buona. no? Allora, mo ci dirai, in questa mezz'ora insieme ci, ci racconterai un po', ma, allora, lo ti ho annunciato già uh, durante le, le stories, uh, come, a parte quello che fai, okay? tu sei una persona estremamente positiva, sorridente, uh, con questo approccio uh, molto bello, che poi ovvio che sia così anche per il lavoro che fai, sì, esatto. eh, E tu risulti, se non ho sentito e letto male, sei l'unico in Italia ad avere questo titolo di iscrizione alla, alla Camera di Commercio. Alla Camera di Commercio, sì, come avventuriero estremo. Sì, sei eh, sì, l'unico. L'unico in Italia. Così mi è stato detto almeno, eh, perché di per sé è un lavoro inventato, no, non esiste. Cioè esiste l'alpinista e anche lì non è proprio così perché è, si viene riconosciuto di sotto come guida alpina l'alpinista. No? Quindi l'alpinista in sé, in Italia per quello che mi riguarda, forse ce n'è uno solo che è registrato come alpinista. Come avventuriero è la stessa cosa, no? Non è... sì. Perché di per sé fare avventure estreme nel modo in cui le faccio io e farlo diventare lavoro a tutti gli effetti è chiaro che è un, è un lavoro che non esiste che è stato inventato da, dall'inizio alla fine. Ok. Allora, tu sei friulano, giusto? Yes. Sono e... friulano ma vivo in Trentino, in Val di Fiemme. Ah, oh, bellissimo, mm. spettacolare. Sì, sì, sono qui da tre anni. Eh, ah. Sono come atleta della valle del Trentino, quindi rappresento questa bellissima valle nel cuore di una regione che investe molto sui giovani, molto nei giovani e, nei, e nello sport. Ecco, quindi questo ho riscontrato in questa regione. Guarda, devo venire questa estate a Bolzano a girare un cortometraggio, quindi quando sono nel... <ride> sì sì, sono vicino a Bolzano. Eh, eh, però tu però, nasci dal reparto militare, giusto? Ma diciamo che io ho una storia un po' fatta su, su tre piani, nasco, nasco come bambino e ragazzino appassionato di avventura, perché all'età di 8-9 anni ero ho iniziato ad approcciare a quello che era per me il, lo spirito di provare a vedere cosa si provava a sentire il vuoto e quindi no, non avere la terra sotto i piedi. Allora mi ricordo che mi lanciavo dalle scale di casa, fuori casa, dal primo piano, quando magari mi erano a lavoro, con l'ombrello, con l'ombrellone o con deltaplano, per modo di dire costruito con un nylon. E poi a 14 anni ho iniziato a fare delle avventure che l'ho portato avanti fino alla fine del liceo. E chiaramente per passione. Mi sono avvicinato molto al mondo dell'alpinismo ancora quando ero 14enne, da lì non l'ho più lasciato. E poi finito, finito il liceo sono partito per quella che era poi l'altra mia grande passione, ehm, quella dei, dei reparti, di, alcuni, di un certo tipo di reparti militari. E, e quindi ho passato quasi quattro anni in brigata paracadutisti, eh, e poi sono, sono uscito dopo, dopo quel periodo. Ecco. E poi ti sei scritta alla Camera di Commercio. No? E, poi, e poi ho deciso di riprendere e, e, e cercare di far diventare lavoro quello che era una grandissima passione che avevo da ragazzino. e quello Dai, che sto facendo parte, da 12 anni. A parte il fatto che penso, tu sei un po' più piccolo di me, però credo che sei cresciuto un po' nel mito. Se ti dico Patrick De Gaillardon. Per ovvie ragioni, credo che qualcosa ti ha ispirato un personaggio. Credo... Ma allora, diciamo che gli anni 90 erano gli anni degli sport estremi, un po' tutti lo ricordiamo, no? Il No Limits Team e tutti i grandi atleti che hanno, che hanno creato questa, questa, questo bellissimo periodo che hanno costruito questo bellissimo periodo. Erano gli anni, fine anni 80, gli anni delle scoperte, delle grandi ascensioni, insomma. C'è stato fatto tanto, ecco, nell'estremo in quegli anni e Patrick de Gerdon sicuramente è una di quelle persone che, e di quei professionisti che, anche se purtroppo non è più tra noi, ha, ha ispirato me come tanti altri sicuramente, ma mi sta ispirando tuttora non tanto Patrick de Gerdon come solo nel punto di vista del paracadutismo, che è una delle discipline che io pratico, ma proprio come modo di fare le cose, come professionista, tecnico e molto scientifico in quello che andava a fare. Ecco questa, questo aspetto tecnico del, della preparazione di un'avventura, di, un, di un experience, di un, di un qualcosa di, di estremo mi ha sempre affascinato, credo che sia anche una delle chiavi di volta per riuscire poi a, a, a fare certe cose. Ecco. Assolutamente, lui era un perfezionista, mi ricordo in una sua intervista lui diceva io per usare la tuta alare devo andare a stimolare muscoli che non credevo nemmeno di avere in realtà. Si calcoliamo che Patrick è l'inventore della tuta. Esatto, esatto. Tu, là, tu lanci anche con quella, che effetto sì. ti fa? Cioè, eh. che fe... quella tuta e se ti ricordi il tuo primo lancio? Il mio primo lancio è stato nel 2004, lancio, lancio, eh, in brigata, erano eh, cose completamente diverse, ma di per sé è un paracadutismo diverso dal primo lancio a un lancio in caduta libera, perché i lanci militari, i primi lanci per il brevetto militare sono lanci vincolati da 400 metri, eh, quindi con una fune di vincolo, con eh, paracaduti tondi e quindi vai vai dove ti porta il vento, <ride> mentre nella caduta libera è, me, è me, cioè meglio, è diverso, è sicuramente meglio, è il senso del, del paracautismo che intendono tutti. Quindi oh, il spazio. fatto di lanciarsi, e in quelli che tanti dicono il vuoto, in realtà secondo me di vuoto non c'è nulla, sei dentro l'elemento aria, che penso che sono le cose più belle da fare nella vita. E poi che cosa ti ha spinto alla ricerca proprio di quelle avventure estreme? Cioè, come è che quello è diventato lavoro? Poi ci racconterai qualcosa, ce ne sono alcune che, cioè, da solo in in Antartide, le, le cime, gli 8000 in giro per il mondo, cioè, hai Ma sarebbe. Fatto... Sarebbe da parlare per ore e mezz'ora è difficile. Diciamo che quello che è la mia specialità e la cosa che mi dà più stimolo è il fatto di fondere i tre elementi, l'elemento aria, terra e acqua, in un'unica grande avventura. Penso che sia una delle cose più, compl più complesse anche da preparare oltre che da svolgere in avventura, ma al tempo stesso una delle cose più affascinanti. Sono una persona che tende a stancarsi facilmente stufarsi facilmente anche, stancarsi spero di no, perché sennò sarebbe grave. Se <ride> sì, cioè, ti stanchi, fare eh, un'avventura e eh, la fine. Esatto, mi annoio facilmente quindi cerco sempre stimoli nuovi. Credo che la molla che mi, mi ha fatto fare fino ad oggi mi sta facendo fare e penso anche mi farà fare in futuro, quello che faccio è la paura. La paura che scatena quel, quel, quell'adrenalina e quella è, è la spinta più grande che ho, la paura. Ah, ovvio, sono delle, delle cose che credo che quello debba essere un elemento che ci debba stare anche perché ti tiene sulla corda, ti tiene concentrato. Sì, esatto. esatto, però il fatto di alzare l'asticella eh, porta in automatico, da professionista sto parlando, quindi con la, con la consapevolezza di quello che potenzialmente potrei andare incontro, alzando ancora di più l'asticella, porta proprio quel, ad alzare anche quel livello di tensione sana, di adrenalina sana. E che, che mi fa dire, wow, vado. <ride> te credo. Tra le altre cose io credo che vadano assolutamente allenati di pari passo l'aspetto fisico per ovvie ragioni, ma l'aspetto mentale per ovvie altre. Perché... Ma diciamo che la, sì, la mente senza corpo, e la, il corpo senza la mente non fa, non fa granché. Perché puoi essere preparatissimo, puoi avere una preparazione fisica impressionante, però quando si parla di estremo, quando si parla di... per me l'estremo vuol dire trovarsi in condizioni di estrema difficoltà, a volte possono essere anche paradossalmente non così estreme, ma, ma ti ritrovi magari dopo mesi eh, da solo o dall'altra parte del mondo o con, eh, mangiando male o dormendo poco e quindi il fisico va in calo e la mente di conseguenza. E lì la mente fa la differenza, perché mi sono sempre accorto che... Tutti gli ostacoli che finora ho superato nelle mie avventure li ho superati prevalentemente di testa Anche perché di solito quando superi un ostacolo importante il fisico è quasi arrivato Qual è stato un ostacolo in cui ti è servita tanto la testa? Tanti momenti Tanti momenti dettati dalle più svariate situazioni nei posti più remoti anche del pianeta Posso parlarti di quando ho nuotato i 50 km in oceano? la testa lì ha fatto più del, del corpo, malgrado ovvio che il corpo era molto allenato, anche perché 50 km consecutivi in 23 ore non li fai se non hai un allenamento alle spalle di un certo no, tipo. Ma parte di quale avventura? Africa, 2015. Africa okay. Extreme, sì. Dove ho nuotato 50 km in 23 ore, poi ho corso per 27 maratoni 27 giorni e ho attraversato i chili mangiare in 20 ore e 56 minuti. A me si sono rotti i crociati delle ginocchia solo a sentirlo. <ride> sì, vabbè. però anche lì vedi, i numeri fanno, fanno pensare a qualcosa di, di realizzabile. invece come ogni cosa, ehm, come ogni grande avventura, come ogni grande montagna, ehm, alla fine bisogna solo pensare di mettere un piede davanti all'altro. E una bracciata davanti all'altra e poi pian pianino raggiungi la meta. Sì, perché è impensabile pensare già all'arrivo perché devi percorrerlo tutto. No, se tu pensi all'arrivo, l'arrivo non arriverà quasi mai o oh mai. È come quando tu hai davanti in una grande montagna e punti alla vetta, sai che vuoi arrivare in vetta, è giusto avere l'obiettivo che è la vetta, però al tempo stesso devi iniziare a guardare basso e guardare i tuoi piedi e concentrati su, su, su quello che stai facendo metro dopo metro. E continuamente di rimanere concentrato, solido e andare avanti verso l'obiettivo. No, io credo che sia assolutamente un. Devi avere proprio un approccio tuo, eh, una forma mentis predisposta per, per, fare, eh, per fare questo tipo di, di, di, di, di avventure, perché comunque porti il fisico all'estremo, ma pure la concentrazione. Mi dicevi in quella. In quel momento, hai detto, soprattutto nella parte nuotata, hai avuto di momenti no. in cui è servita tanto la testa. La parte nuotata è servita la testa, penso, dall'inizio alla fine, per il semplice motivo che stai nuotando di notte, poi di giorno e poi ancora di notte, in oceano indiano, con la consapevolezza che ci sono animali pericolosi per l'uomo, dagli squali i barracuda, serpenti d'acqua, e tu sei nel buio più totale, quindi ti stai giocando un po' tutto in quel momento lì, è una sorta di roulette russa. E, e il fatto qual è che tu comunque sei immerso in quello che è l'elemento acqua e tu sei immerso nella tua avventura, allora capisci che la testa fa la differenza. Perché due sono le cose fisiche. O rimani dentro e vai avanti o esci. A quel punto lì la testa subentra. Nel momento in cui tu dici io rimango dentro e voglio continuare, è inutile continuare a dire oddio se mi mangia eh". stacchi il cervello e vai avanti, se no esci. Se no, se no sì sì. No, cioè, la, sia, la, la, difficoltà, pro... la difficoltà maggiore è proprio quella, riuscire a avere la testa sempre lì Lucida e, e lì sul pezzo sì, sì, è quello che un po' in psicologia è affronto o scappa. Insomma, quindi... sì, io non ho studiato, io sono stata una psicologia eh, concreta non ho mai studiato, ma no, anche se mi tu... affascina, però non l'ho mai studiata, purtroppo. E tu in quell'avventura sei riuscita come un po' in tutte a fondere i tre elementi. I erano due elementi. Diciamo che io cerco di fonderli quasi sempre, però, eh, diciamo che almeno due ci sono sempre. Dopo lì dall'elemento acqua sono passato all'elemento terra con le maratone e poi rimanendo sulla parte della montagna che era il fulcro dell'avventura, quindi il tetto d'Africa, il chi Mangiaro. Mangia. Quanti 8000 hai scavato fino Ma due? no, alla fine du, due, due, diciamo uno e mezzo perché in cima al, allo Scesion non ci sono arrivato, mi mancava poco. È eh, il 14 più alto, poi sono andato in cima al Manaslu, l'ottavo. Mm. Eh, <ride> Ma perché? Perché alla fine purtroppo sono un attimino. Si, mh, si tende a parlare di, di 8.000 come parlare di andare a fare una scampagnata oramai, no? Cioè, ma non no, dico tu, allora no, non dico bene. te, dico no. in generale. Ah, ok. E, col fatto del, dell'ossigeno e, e de, di queste grandi spedizioni commerciali che poi, senza entrare nel merito, non ho voglia di fare polemica ora, però, eh, insomma, quando uno dice hai fatto un 8.000 sembra quasi che hai fatto una, una scampagnata delle volte, no? Una persona che magari non ci pensa bene. perché. Perché i in media vendono un qualcosa che all'apparenza sembra facile, perché tanto vanno su tutti, mm. tanto vai su con l'ossigeno, tanto vai su con i portatori. Però 8.000 metri è un pianeta completamente a sé. Ma tra l'altro, tu se non mi sbaglio, da... che mi sono informato, ma non le fai con l'ossigeno. No, no, no, no. Per me ma... l'alpinismo non ha senso farlo con l'ossigeno. Io sono un grande amante delle, delle alte, altissime quote. Però lo faccio senza ossigeno e mi porto su tutto il materiale. Così come lo porto su, me lo porto anche giù. E c'era. Quindi tu bella... pensa alla... La differenza, io lo dico soprattutto per la gente che magari ascolta, che ha piacere di sapere anche, visto che ultimamente si sentono dinamiche particolari, soprattutto sull'Everest, che è la montagna più alta e quindi quella più ambita da, da, da, da tutti, da, dai non alpinisti, magari anche dagli alpinisti. E tu immagini arrivare su ai campi alti, vuol dire che io ho un, abbiamo un campo base che può essere dai 4.500 ai 5.500 metri, mettiamo a 5.000 Dobbiamo, dobbiamo salire sulla montagna in più step per far sì che aumenti il livello di ossigeno nel sangue, quindi quel concetto dell'acclimatamento, l'ematocrito che sale. Eh, L'acclimatamento avviene salendo e scendendo la montagna e bevendo molto. Chiaramente oh. acqua, e ne neve sciolta con sali per minerali. Per far sì che il sangue sia più diluito. Sia più, più che diluito abbia più ossigeno, ecco. Il concetto è aumentare la percentuale di ossigeno nel sangue. E per farlo in maniera naturale, questi sono i due metodi che si utilizzano in, in, in alta quota. Ecco, tu immagini che io, parto, io alpinist, gli alpinisti che fanno il mio alpinismo, eh, parti con uno zaino carico di oltre 30 kg, hai tutto il mondo dentro, hai eh, roba per dormire, quindi la tenda, per mangiare, per sciogliere le cose, per comunicare, perché dopo la comunicazione è importante, macchine fotografiche, tutto quello che può servire anche come primo campo deposito, quindi porti su in più e dopo lasci là. Arrivi su a campo 1, che in questo caso il Manaslu era a 5.700 metri e il campo base a 4.8, quindi sono 900 metri di dislivello che fate quelle quote si sentono col carico alle spalle. E io ho portato su quel carico comunque non così pesante, ma fino a 7.400 metri a campo 4. Chiaramente non così pesante perché man mano che su scarichi un po' di materiale nel campo sotto. Eh, tu immagini arrivare lì, arrivi in questo campo bello spatto, con la schiena che fa malissimo, arrivi lì, senza ossigeno e niente, ti devi montare tutto il tuo, quindi spali neve, senza calcolare le condizioni meteorologiche che possono essere buone come meno buone, spali neve, prepari il terreno, occhio al vento, pianta bene la tenda, stai attento a tutto, copri di neve tutto attorno la tenda in modo che resista ai venti forti tipici di quelle regioni altissime del pianeta, e poi ti infili dentro e inizi a cosa fare? Non è che ti metti a dormire. Inizia a sciogliere la neve, ti prepari il tè caldo, ti prepari il, il, la cena e tutto. Ecco. Tu immagini che queste cose qui in una spedizione commerciale strutturata arriva su, non lo chiamo ovviamente alpinista, ma il, eh, la persona, ecco, certo. l'essere umano. No, no, no, umano che decide di andare lì e, e, e tentare questa salita. Quindi hai, arriva su con un alzenetto leggerissimo che va a farsi una camminata qui in montagna da me, eh, con ossidono se necessario sopra una certa quota. Arriva lì e gli Sherpa li hanno già preparato. Le tende messe bene, il sacco pelo, appena arrivano li offrono il tè. Ecco, questa è una differenza che per chi non conoscesse l'alpinismo, quel tipo di alpinismo lì, è proprio diametralmente opposto rispetto a C'è un, un detto napoletano. Che e voi napoletani con co i detti? Che è un cocco munnato e buono. Cioè il cocco già sbucciato e pronto da mangiare. Esatto, è la stessa cosa. Ecco, bravissimo. Il concetto è chiarissimo. Ecco. <ride> la domanda che io mi faccio, eh, che penso si fa un po' chiunque, in determinate situazioni, quando poi ti trovi da solo, come può essere su un campo a 7400 metri o tu hai fatto anche l'Antartide, giusto, in solitaria, Mm, sì. quando sei solo innanzitutto credo che ci sia qualcosa per rimanere in sicurezza comunicazione con qualcuno ma in quei momenti che tu sei lì, che cosa pensi e poi ti faccio la domanda seguente che ti è mai venuto da pensare in quel momento a prescindere nelle tue avventure ma chi muffa fa cioè chi muffa? <ride> Allora ti rispondo prima di tutto dicendo sul discorso che l'Antartide è essere a 8000 metri da solo, quindi senza nessun essere umano a vista. In realtà sono due, soli, solitari, due concetti di solitudine di solitaria completamente diversi. E in Antartide ti senti realmente solo, ti accorgi che sei in mezzo a niente. In alta montagna, che può essere 8000 metri, come 4000, come 2000, il fatto di vedere un orizzonte frastagliato di creste, il fatto di vedere una roccia, di vedere colori diversi, perché mm. è la roccia, perché puoi avere, boh, no, gli alberi no, perché lei è le sotto, sotto, sotto, però comunque è la neve, è il ghiaccio, è i crepacci, è un qualcosa che alla vista ti permette di, di lavorare molto di più, più a livello mentale. È come? qualcosa di più familiare. Più che familiare, sì, diciamo che non ti, ti dà compagnia. Okay. Nell'estremo ti dà compagnia. L'Antartide non ti dà compagnia, la devi trovare in te stesso al 100%. Il fatto che tu hai detto sei comunque in sicurezza perché conta, contatti telefonicamente, allora il satellitare prende confermo, quindi volendo io posso contattare te e ti dico guarda che sono in, messo male, ma tu non puoi fare nulla. Allora, in Antartide... Un recu I recuperi vengono garantiti, ma non vengono garantiti, non vengono garantiti le tempistiche. Quindi quando io ho chiesto un recupero aereo in Antartide per poter continuare l'avventura, lanciarmi col paracadute da 5.000 metri e scalare la montagna più alta d'Antartide, mi hanno detto guarda che prima di 12 giorni l'aereo non arriva precondizioni meteo. Quindi devi sapere che tu ti devi arrangiare, quindi è, è fondamentale. A 8.000 metri non c'è nessuno che viene a venderti. Quindi eh no. se ti succede qualcosa, lì sei e lì rimani. Mamma mia. Sono rarissimi i casi di salvataggi, ma sono secondo me dettati da grandi alpinisti che, che avevano e che hanno grandi, grandi, grandissime capacità, gli è andata anche bene. Quindi insomma, bisogna avere più cose, mi si insieme, ma mh, a quelle quote lì pensa solo a te stesso. Puoi avere anche 20 persone con te, e con te nel senso che non conosci, che però è lì attorno, che tanto ognuno pensa a se stesso, perché sei nel pieno della zona della morte. L'altra è chi me l'ha fatto fare, mi ha detto? Cioè, se mai, Beh, se mai mi sono venuto, mai visto? No, do... no ah. questa è la cosa figa. Mai. Beh, probabilmente, se, se, se mi fosse venuto anche solo una volta in testa una cosa del genere, non farei più quello che faccio. Anzi, a me fa l'effetto contrario. Anche quando sono nella difficoltà o quando magari sei in quel filo sottile tra la vita e la morte che mi è successo, in realtà io mi sento estremamente fortunato. Perché in quel momento lì sto facendo qualcosa che ho scelto io e, e, e, e è il mio sogno che sto coronando. Quindi quale essere umano può essere più fortunato di me in quel preciso istante? cioè, praticamente tu al posto in quel momento di domandarti come chiunque, magari di noi comuni mortali, chi, chi, chi me lo fa fare, tu in quel momento dici che figata. Ma sì, per forza, perché sennò inizia a infliggerti, a dirti, cioè, ma perché poi anche ti dicessi adesso, che poi non sarebbe vero, ma ti dicessi, sì, me lo chiedo spesso, eh. la domanda successiva quale sarebbe? Continuerai? Perché no. lo fai allora? Che senso eh certo. ha? Invece, no, lo faccio perché mi piace, fondamentalmente faccio quello che mi fa vibrare, quello che mi piace, ma dopo bella, bella, non, sempre, non sempre quello che piace è facile, anzi, spesso volentieri è difficile, può essere pericoloso, va bene, però sono cose che fanno parte de, di una scelta di una persona, basta assolutamente. Ma anche perché credo che in quel frangente, se tu arrivassi a dirti chi me lo fa fare. Faresti quel, quel, quell'inceppo mentale in cui, di cui prima abbiamo detto è la mente è importantissima e probabilmente cede, inizieresti a cedere un po' mentalmente? Sì, perché, per forza, inevitabile perché, perché lì dal bicchiere strapieno inizia, inizia a vederlo mezzo vuoto quindi, e quindi là c'è tutta la differenza del mondo corretto, correttissimo. Infatti, tu, tra l'altro, ti occupi anche oltre a questo di coaching, giusto? Motivazionale perché un'altra parte del tuo lavoro credo che anche il trasmettere no cose come questo approccio mentale sia fondamentale perché per chi fa questo prima dicevi il fatto quando ti trovi a 8000 metri non ti vengono nemmeno a recuperare io c'avevo bisogno di un ansiolitico adesso esatto ma infatti ma questo è il... per cui io dico cioè uno non deve fare quello che fa un altro uno deve fare quello che si sente di fare e quello che, che vuole fare eh, tante volte quando metto dei video può essere soprattutto nel paracadutismo che è forse è la cosa più lontana da chi non lo fa, eh, però anche lì dicono eh, eh, quanto vorrei anch'io farlo ma mi cago sotto, ma ho paura, ma eh, non farlo, cioè non è che deve essere fatto uno fa quello che vuole, ma fa roba eh. è come che io vedessi te fare sta, queste. Questa attività che fai tu e dico e dici: Sì, ah, quanto vorrei farlo anch'io, però sai, non ho tempo. Beh, non sì, sì, me. beh, oh, il fatto di fare qualcosa che è nelle proprie corde ed è una propria scelta, credo che, credo che quello sia, sia una fortuna immensa perché riuscire anche a capirlo. No? Cioè, io posso solo, farlo... posso solo, scusami se ti interrompo, io sto leggendo qualche messaggio che. E saluto tutte le persone che sta scrivendo, anzi, grazie a tutti i presenti, vi saluto. Ma ehm, eh, Luigi scrive: lo, lo leggo perché è una cosa un po'. Non capisco perché gli alpinisti che decidono di scalare un 8000 senza ossigeno non portano una piccola bomba di, bombola di ossigeno, bomba eh, da usare in caso d'emergenza per salvarsi la vita a loro stessi e anche ad altri. Allora, Luigi, in realtà è proprio una filosofia, è proprio un concetto. Paradossalmente, la maggior parte delle persone che muoiono a quelle quote muoiono perché hanno l'ossigeno, nel senso, perché magari non è l'alpinista preparato. E se succede, e gli alpinisti che sono morti, la maggior parte, mi verrebbe da dire tutti, ma secondo me la maggior parte che sono morti a quelle quote lì, soprattutto nei, nei, negli, anni, negli ultimi anni qua, in realtà sono morti per altri motivi, non per la mancanza d'ossigeno, ecco, per, perché... Perché l'approccio che tu hai è, io voglio scalare quella montagna senza ossigeno, per farlo devo seguire una preparazione di mesi, mesi e mesi, fatta in un certo modo, devo aumentare il volume del cuore, devo farsi arrivare preparato fisicamente e mentalmente. È una cosa completamente diversa, senza contare che il portare su anche solo una piccola bombola di ossigeno, eh, significherebbe che tu quella montagna l'hai fatta con ossigeno, anche se non lo utilizzi. Perché il oh. governo nepalese è molto rigido su questo, infatti c'è proprio un libro con tutte le salite e viene registrato e, e tu devi dichiarare con o senza ossigeno. Se durante l'utilizzo ok. dopo... Perché vabbè, ci sono anche delle multe salate su questo. Loro ci credono molto e, e, la, e diciamo che questo concetto qua forse lo, lo può capire l'alpinista, come è solo l'alpinista che può capire cosa vuol dire arrivare in vetta. Eh, Danilo, invece, volevo chiederti, eh, innanzitutto, eh, c'è cioè quest'anno e mezzo, in mezzo di, di Covid, io non so se avevi qualcosa eh, di già preparato, per cui ti stavi preparando magari da prima de, di, di marzo 2020 e che poi gioco forza ti è saltato perché il tuo lavoro, queste tue avventure ti portano a viaggiare. Se non si può viaggiare, ahimè, bisogna stare fermi. Eh, e se qualcosa sei uscito, a, magari nel periodo estivo, però non credo, perché comunque là la preparazione per quel tipo di avventure che fai tu è più lunga, e poi adesso inizia con i vaccini, Green Pass, probabilmente ci sarà di nuovo la possibilità di viaggiare, se bolle qualcosa in pentola, perché a questo punto vogliamo sapere. Allora, quando è successo il Covid, io in realtà dovevo partire per delle attività... Eh, avventure, una serie di avventure specifiche studiate con eh, un'altra realtà insieme a me, eh, non persone, proprio una, una società. Però è eh, tutto quanto stato bloccato. E io ho preso la decisione radicale nel momento in cui ho capito la gravità nel marzo 2020, marzo aprile, io da lì ho deciso: ad aprile, ho detto quest'anno non faccio niente, niente come avventure, non mi invento neanche di pensare di andare via magari a ottobre, novembre, da qualche parte, perché ho detto nel dubbio anche a livello etico non mi piaceva molto. No? Siccome io ho la fortuna di, di, aver, di essermi costruito un percorso alle spalle che eh, non è solo l'avventura che mi fa vivere, ok? Quella mi fa vivere da un punto di vista mio interiore, ma a livello economico sono riuscito a costruire qualcosa fino adesso che mi permette anche di stare molto tranquillo da quel lato, ecco. Eh, però, al di là del lato economico, ho proprio deciso a livello più etico, ok, il 2020 io mi alleno quello che posso rispetto a quelle regole che vengono date, non vado a inventarvi strane cose e, e quindi ho deciso okay. di, di rimanere fermo. E il 2021, invece, è un anno dove stiamo già facendo delle cose, purtroppo non posso dire niente perché eh, ho dei vincoli contrattuali importanti. Okay. Però sto facendo delle cose che si vedranno, che si potranno vedere più avanti, e quindi sono molto soddisfatto di quest'anno. Poi a fine anno ci sarà una cosa mia personale bellissima, che anche lì, ma ahimè non posso dire nulla, non posso anticipare niente, ma sarà molto bella, dovrebbe essere verso la seconda metà di novembre. E poi sto già lavorando chiaramente per il 2022, che dovrebbe in teoria, come giustamente hai anticipato tu, essere l'anno, non dico della proprio ripartenza, ma credo che, per chi, perché volendo io potrei anche andare in giro per il mondo adesso, non sarebbe, non sarebbe vietato, o meglio, o meglio non dappertutto. Però ci sono situazioni dove magari anche adesso lo stesso Nepal è una situazione abbastanza critica per il covid, alpinisti che sono, il si trovano… Ne... La se la sta passando benissimo. Eh, so. appunto. Allora sai cos'è? Lo puoi anche fare, però alla fine quello che io faccio è vero che lavoro, però è un qualcosa che posso gestirmi e decidere quando partire e dove andare. Allora non andiamo a creare una situazione ancora più difficile e complicata rispetto a quella che è. Attendiamo con un attimo, tanto tante altre attività le sto facendo e poi quando sarà il momento si riparte a cannone. Quindi qualcosa un buon lento, lo seguite sui e... canali social e, e poi, e poi vedrete. E, vabbè, se passi da queste parti ci scaliamo, il Vesuvio e il Monte Faito. Sono... Il fatto che io adoro la Campania e, e Napoli. Proprio tanto perché a me piace purtroppo mangiare bene bene e quella regione lì a me. Allora, sul mangiare e soprattutto sul bere, ho un vago ricordo di te <ride> la sera con, con il bicchiere in mano, perché da, da buon Trentino, Friulano Friulano, Friulano Trentino mi ha fatto un russo con la vodka, praticamente. Perché noi eravamo eh, Puglia, giusto? Eh. Okay. Noi due sì, sì. ci siamo conosciuti in un, in un bellissimo evento in Puglia, dove io ero eh, speaker motivazionale, comunque abbiamo fatto delle attività e poi chiaramente l'ultima sera io sono salito su una mongolfiera con Danilo Gallegari, che per esatto. me è stata assurda, per lui era il primo passo della giornata, praticamente. Che poi vuoi ridere? Vuoi ridere? Io non sono assolutamente un alpinista, ma ho uno zaino da alpinista. Per fortuna che, che l'abito lo fa il monaco, ma perché sennò... No... Eh, vabbè, è un triolet, cioè, l'ho preso perché? Perché poi ragionavo prima quando tu parlavi dei tuoi allenamenti, dell'apprendimento che fai. L'anno scorso mi sono sentito un figo spaziale perché ho fatto 100 km a piedi in 5 giorni sulla Francigena. Il... Eh. Eh? Sono... Però poi sento la roba che fai tu e mi sento un verme. Oh, ognuno, ognuno fa il suo. Andiamo su Eh, quando verrò giù in Campania andiamo sul Vesuvio. Montefaito. Come no? Facciamo quando vuoi, intanto. Sì, però poi la sera mangiare bene. No, no, su quello guarda, in Campania proprio non c'è problema. Sì, sì, eh, lo so dove sono <ride> Vabbè, pure lì da te, Ovunque in Italia, ovunque vai, cadi sempre benissimo. Bello però io... a me piace molto il sud Italia anche per il tipo di atteggiamento che avete verso gli altri così aperto, mi piace molto. Quello è assolutamente vero. Danilo, è, è emozionante, ti dico la verità, è emozionante sentire determinate racconti delle tue avventure, anche a livello proprio eh, interiore. Cioè, anche chi ascolta, in questo caso io poi qualcosa già mi avevi raccontato eh, quando ci siamo visti, poi ovviamente mi sono ulteriormente informato, ma anche adesso ti porta a pensare di quando magari uno si trova nella spicciola uh, e futile, magari futile no, però uh, difficoltà magari può essere nella vita quotidiana. E ti rendi conto che magari ci sono dei, dei momenti in cui persone fanno determinate cose dove c'è in ballo molto altro, qualcosa di molto più prezioso. Può essere in quel caso la vita, e magari ti può portare a pensare, no, anche a me, a chi ha ascoltato, di dire bah, magari vediamola con più leggerezza, vediamola con più… se una persona arrivasse a fare un pensiero del genere io avrei vinto, quindi è quello che spero, ma non perché insegni qualcosa, semplicemente che possa essere di stimolo nel momento della necessità, nel momento della difficoltà. E io di solito quando sono io ragiono così, che, che mi trovi a 8000 metri e che mi trovi qui adesso a casa. Cioè ogni difficoltà la ragiono in questa maniera. Io immagino sempre che la testa, la mente, sia come un sommergibile, no? E mi immagino questi compartimenti stagni che vengono chiusi nel momento eh, del bisogno, della necessità. Quindi eh, sappiamo bene che l'essere umano quando si trova davanti a, a, a tante difficoltà, o una difficoltà che per lui è più grande di lui, tende ad andare in blackout. Ecco, bisogna evitare quello. Quindi fare un passo indietro, guardare da fuori, spegnere quelle parti che non servono, ragionare quello che ti serve benissimo in quel momento lì e dedicarti solo a quello. E dopo, come sempre, passo per passo. Super. Eh, Oltre so, eh, al concetto, io sono diventato buddista nel frattempo, del qui e ora. cioè affrontare le cose qui e ora, una alla volta, step by step non c'è altro che verità, non c'è altra verità, il passato non c'è più, il futuro non esiste, è inevitabile, cioè è reale, basta. Ragazzi, eh, con questa massima, io direi, <ride> ci vediamo a Napoli. <ride> eh, no, io sono veramente contento, te l'ho detto, perché comunque hai, hai questo, vedi, quello che dicevo nelle storie, questo quest approccio molto positivo che mi fa piacere se è arrivato a qualcuno dei miei follower, ai tuoi, che probabilmente ti conoscono già, però, comunque è sempre bello avere eh, questo tipo di stimolo no? di approccio positivo alla vita. Grazie mille a te, grazie. Ah, l'ultima domanda che ti volevo fare: l'avresti fatto quello che fece Bon Gardner nel 2012, il sì. eh, sì. lancio. Eh chi è che non avrebbe fatto una cosa del genere? Vabbè, <ride> ah te lo dici come se fosse una cosa normale. Io, io, io pagherei per farlo. Sì, eh? Che quel record lì, Stratos, è stato battuto qualche anno dopo eh, dal proprietario, il vice proprietario di Google. Ah, ma dai. pochi lo sanno, forse quasi pochissimi lo sanno, ma per il fatto che con Felix eh, c'era dietro Red Bull e Nasa, quindi insomma... Due brand non da poco, mentre quell'altro se l'è semplicemente pagato, però è stato battuto. Se non sbaglio, Allora, Felix l'ha fatto a 39.000 e qualcosa. Lui mi sembra che abbia superato, no, mi sembra, ha superato i 41.000 metri. Allora. Però si sta parlando di un lancio, vabbè, molto, molto al limite del, dell'astronomia, no? Sì, quindi uno vestito da astronauta. Però io, io penso, quel poco che posso immaginare, perché eh, che all'apertura,. Del portellone di quella capsula, ecco, io penso che darei… due sono le cose che, che mi farebbero piacere nella vita fare. La prima è andare nello spazio, questa è una cosa che non farò, anzi no, non farò, non farò mai, ma sarebbe il mio forse il più grande sogno che ho. E, e l'altra è fare un salto del genere, sarebbe fantastico, cioè aprire questo portellone qui e vedere il nero appena sopra, Pazzesco. perché sei proprio al limite della stratosfera, e poi lasciate giù. Wow, le erano allucinanti dalla capsula, cioè, tu vedevi la terra, vedevi la rotondità della terra, vedevi. Eh boh! mila metri. È altro eh, <ride> Minchia! <ride> <ride> Vabbè, lui al volo prima di lasciarci, eh, mi dà il consenso alla registrazione di questa diretta e alla divulgazione poi su questo canale social e sugli altri miei canali social, YouTube, Instagram e Facebook. Assolutamente sì, condividi pure e grazie per questa intervista. Grazie a te, grazie a Danilo Gallegari per essere stato nelle mie grazie serie di voi. due chiacchiere con. Io veramente sono... Es -esco, esco motivato. Eh, <ride> non lanciarti da qualche parte perché magari sai, non sembra Non <ride> una cosa, don't try this at home, non fate, no. esatto. i bambini, non fate come lui che si lanciava dalle scale. Ah sì, esatto, che non venga fuori che le mamme dicono che io do brutto esempio. I bambini è meglio che non si lancino dalle scale. Danilo, grazie, ti auguro una buona serata. No, grazie a voi. Esci tu. Grazie, Danilo, vado. E questo era Danilo Callegari a due chiacchiere con questa mia serie di dirette interviste settimana prossima abbiamo martedì Annetta Chiarito e venerdì Max Poli di Radio Kiss Kiss io vi ringrazio per essere stati con me e a settimana prossima vi auguro una buona serata a tutti quanti buon fine settimana, ciao!